Si può ricominciare? Certo, adesso ho un obiettivo, lavorare nella ristorazione. Qui cosa hai trovato? Nuovi stimoli, amicizia, professionalità. In cosa sei migliorato? In cucina, nello studio, nella vita e con me stesso. Cosa vuoi realizzare? A me stesso e i miei sogni nel settore che amo. Come immagini il tuo futuro? Cina, dietro ai fornelli inseguendo le mie passioni